Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo della webcam e delle proprietà che si possono applicare alla webcam e di alcuni trucchetti che si possono fare per avere proprietà diverse alla eh, webcam anche se si è su scene diverse Allora come si lavora? Allora apriamo prima OBS e diciamo una cosa che per me è banale, per tanti utenti non lo è allora, premesso che sto usando OBS Studio per registrare già questo video, quindi non ho la possibilità di far vedere la webcam dentro quest'altro OBS, perché su due OBS diversi non si può usare la stessa webcam, ma la stessa webcam su più scene sì. Creata una webcam, questa per me è una webcam funzionante, sull'altro OBS dove vedete la webcam tonda e tutto il resto, allora, facciamo prima di tutto filtri, vediamo che eh, non dovrebbe avere nessun filtro e quindi adesso li, li levo tutti, perché quando voi create una webcam dovreste avere zero filtri. Il standard funziona così. Fatto. Questa qua la mh, copiate e incollate sulla prossima scena, non dovete ricreare un, una fonte nuova webcam, altrimenti la seconda scena non avrà eh, più la webcam app, funzionante, cioè avete creato un oggetto separato chiamato webcam nero, perché la seconda webcam, nella, cioè la stessa webcam nella seconda scena non funziona? perché non avete fatto copia e da un'altra parte incolla come riferimento quindi va fatto così per avere la webcam come eh, serve allora sul nero abbiamo la webcam solo scrivania adesso incolliamo la nostra il, il webcam ce l'abbiamo ok e, ed è come eh, ho io qui che okay, voi vedete la mia webcam allora adesso come funziona che eh, se volete che gli effetti della webcam siano diversi per ehm, scena, voi potete farlo in un modo eh, particolare, creando gruppi. Allora, eh, i gruppi come sono? Cosa sono? Sulle fonti, gruppo. Webcam 1 Perché lo chiamo così? Perché non posso copiare e incollare il gruppo Se no mi porto via gli effetti Ma devo crearmi un gruppo diverso ogni volta Allora ci metto dentro la webcam Per esempio nella mia webcam tonda C'è il tondo Che è un'immagine C'è il matrix E c'è la vera webcam Quindi sono tre oggetti che mi devo portare via copiare e incollare Ma la cartella e, e, il nobile viene chiamata gruppo la ricreo quindi nel nero qua chiamerò eh, webcam 2 e praticamente cosa faccio prendo la webcam qua faccio copia, la metto qui faccio incolla e la metto dentro il webcam 2 se io adesso Uh, diciamo Prendo e metto degli effetti Sulla webcam Sulla cartella Webcam 1 Lo vediamo subito Webcam 1 Mettiamo uh, filtri Mettiamo il chiave colore Mi sto mettendo uno a caso Ok Chiudo Nell'oggetto Webcam 2 Che comunque è dentro contiene comunque la webcam filtri non c'è il chiave colore quindi l'effetto che volevate fare di farvi diventare visitors verde col chiave colore si può fare su una webcam c'è e su un'altra webcam non c'è È bella come cosa quindi potete avere su una parte una webcam tonda applicate tutti gli effetti per avere la webcam tonda come ho fatto in un mio vecchio video tutorial e in un'altra scena non mi serve la webcam tonda e ritorna rettangolare. L'effetto lo si fa sulla singola, ehm, sul singolo gruppo, che è diverso. Non duplicate i gruppi e eh, chiedateli ex novo. Invece va duplicato l'oggetto webcam, altrimenti non funziona. Eh, io, per esempio, nel mio test che ho fatto ho detto agli oggetti di eh, andare a specchio ogni volta che cambiano scena che vanno a destra o a sinistra rispetto a dove sono vanno a specchio quindi adesso da destra scusate da sinistra passerà a destra e va a specchio quando va giù si sposta solo quando va a sinistra e va a specchio posso andare anche in diagonale rifà i diagonali non è un problema e la transizione che vedete si chiama move e la trovate in uh, OBS nel sito dove ci sono i vari plugin aggiuntivi e aggiungete secondo le istruzioni la transizione move e se e vede gli stessi oggetti copiati e incollati li riconosce come uguali e applica la transizione giusta quindi a noi la, il gruppo chiamato webcam1 e, e webcam2 non ci rompe le scatole per fare la transizione, ma ci serve per fare effetti diversi. Per questo video tutorial è tutto.